Stai trasmettendo dal vivo finalmente, cari amiche ed amici. Dopo circa 13 o 14 giorni, e non è vero, sto trasmettendo dal vivo. Che allegria! Speriamo che questa volta l'audio non mi pianti in asso. Come potete vedere, mi, sto, mi trovo nello stesso luogo dell'altra volta, e dietro in una panca c'è il mio amico Girafino, che già è apparso in altri video il microfono sembra funzionare speriamo che funzioni per davvero allora eh, mettiamo anche un po di pubblicità che tanto non guasta ma il tema del giorno vuole essere la continuazione eh, dell'altro dell'altro del mio ultimo video di 13 o 14 giorni fa cioè franco battiato l'altra volta gli dedicavo un addio adesso parliamo degli orizzonti infiniti di franco battiato eh, perché veramente è stato un individuo che ha avuto degli orizzonti senza limiti e quindi in 3, 2, 1, già ho impostato eh, youtube ti permette adesso nella live di impostare comodamente tutte le miniature le immagini eccetera eccetera prima di iniziare la live che è più comodo così si possono informare le persone sui social ecco adesso metto in facebook e sono qui tra tutte e tutti voi ecco un po che taggo un po di amici ecco nel mio facebook metto anche lo stato d'animo adorabile è chiaro dopo averli taggato tutti ecco qua facciamo partire questo post reazione un abbraccio franco battiato agli orizzonti infiniti tutti assieme spiritualmente su youtube che dire che dire che vabbè questa sarà una live solitaria C'ho due spettatori vi ringrazio di tutto ma parliamo allora del grande franco battiato poi ho partecipato a una live di un noto dj che parlavano di vegetarianismo oltre che era l'ultima live della stagione e io a questo famoso dj con tutta sincerità e modestia io ho domandato io ho domandato che anch'io volevo diventare vegano ma come potevo fare perché poi non so la differenza qual è tra essere vegetariani e essere vegani a rinunciare a mangiare carne e allo stesso tempo non si vede il girafino adesso si vede e allo stesso tempo a dare da mangiare ai miei tre cani che ho tre cani come si può eh, da comprare carne macellata per i cani quando non si vuole mangiare carne per non far soffrire gli animali perché io ai miei tre cani guardate i miei video che ho caricato su youtube ho avuto anche altri nel passato io do da mangiare carne tanto l'alimento per i cani e che non viene dall'aria quanto eh, quanto eh, la carne che compri dal macellaio per i cani i tagli di carne allora ecco mi, mi, mi devono spiegare le persone che sono vegetariane o vegane che mi hanno risposto in quella live prima di dire il, il rosso, diciamo lo chiamiamo il rosso, il rosso R, per non citare il suo nome perché. Ma eh, mi disse un, una persona, una ragazza della chat, ma gli animali stanno a un altro livello vibrazionale. Va bene, capito. Ma non è una contraddizione che si vuole chiudere i mattatoi, eh, non si vuole che la gente mangi più carne, per poi dire: vabbè, ma agli animali gli si deve dare carne, carne, capito? Eh, volevo controllare se il girafino si muoveva. Allora È una contraddizione continuare ad ammazzare eh, il, i bovini, i suini, le capre, le, le, le pecore eh, per dare da mangiare ai cani. Sarebbe come dire giustamente: no, alle pellicce naturali, a quelle sintetiche, sì, ma per coprire cani e gatti di fare dei capotini di, di pellicce naturali. È un po' una contraddizione, comunque questo disc jockey sta facendo una l'ultima live della stagione su franco battiato non so che cosa c'entrasse eh, il vegetarianesimo o il veganesimo comunque io so che molti armeni sono ortodossi e mangiano carne comunque tornando a noi Franco Battiato sembra che si sia ispirato interamente a Gurjev, eccolo qua, George Ivanovich Gurjev, che è stato di sicuro un individuo degno di rilievo, degno di nota. Ecco. Questo libro è della dell'ottava, credo. Gurshev parla ai suoi allievi ed è proprio stato editato da una casa editrice per conto e opera anche dibattiato. L'ottava Collana curata da Franco Battiato, Fabio Bagnasco, Enrico Magenzani e Paolo Urizzi. Volume 1. Non so se ci sarà un volume 2. Quale? Gli appunti raccolti nella presente opera si riferiscono ad alcune di quelle riunioni che si tenevano quasi ogni sera. Attorno a Gurgis, quinta edizione del 1980: come iniziare un cambiamento interiore? A pagina 101 le consiglio di tentare con le cose che ho detto sulla considerazione deve iniziare insegnando al cavallo un nuovo linguaggio preparandolo al desiderio di cambiare la vettura e il cavallo sono collegati anche il cavallo e il cocchiere sono collegati sono collegati mediante le redini il cavallo capisce due parole destra e sinistra Talvolta il cocchiere si trova nell'impossibilità di dare ordini al cavallo, perché queste redini hanno la proprietà di accorciarsi o allungarsi. Non sono redini di cuoio. Quando le redini si allentano, il cocchiere non può controllare il cavallo. Il cavallo capisce solo il linguaggio delle redini. Il cocchiere ha un bel gridare a squarciavogola. A destra, a canaglia, il cavallo non si muove. Se il cocchiere tira le redini, il cavallo capisce. Può darsi che anche il cavallo conosca il linguaggio. Ma non è quello del cocchiere forse è l'arabo comunque ecco non sono riuscito a capire qual è il secondo volume di questa collana non ha ah, sì, qua. ah e non è di gurje il secondo volume è di isha swall Schwaller De Lubitz, Ferbach, Cecio. Poi, come ottavo volume: Racconti di Belzebù al suo piccolo nipote, volume 1, poi come decimo volume, il volume secondo dei racconti di Belzebù al suo piccolo nipote, sempre di Gurjev. E poi mi sembra che, che basta, non hanno editato un terzo volume. come dire ancora nessuno che è entrato in chat ah ecco qua scusate se vi ho ignorato ma eh, ciò dei problemi eh, nico a ciao nico a lf ciao anna buonasera ciao nico Adesso, solo adesso perché il computer qua messaggi principali. Eh, dovevo entrare nell'altra finestra che ciò qua aperto. Scusate, io ero tanto impegnato a leggere. Allora, molly principessa, ciao, come stai? Anna, ciao. Eh... Beh anna battiato un grandissimo artista è vero è stata un'anima eccezionale battiato unico nico a lf e anna se vuoi ti spiego due cose san certo volentieri spiegamene anche eh, 8 otto di cose quindi vi ho salutato tutti adesso scusate se rispondo con ritardo ma veramente, l'altra volta eh, ho avuto dei problemi eh, col, col microfono. Poi vedo che qua si vede al contrario: non, non, non so perché c'è in uno schermo. Ecco che se faccio così, si vede il girafino alla destra, perché sta dietro di me alla destra, ma se apro la finestra del brown swear, si vede a, alla sinistra, cioè, e poi con ritardo non so voi lo vedrete probabilmente alla sinistra ma nella live streaming nella finestra si vede la destra allora eh, probabilmente le cose che mi volevi spiegare era circa il fatto di diventare vegani e continuare a dare da mangiare al proprio, ai propri cani la carne e quindi questo non chiuderebbe i mattatoi perché in pratica con tutti i cani che abbiamo nelle nostre città e di gatti eh, continueremo a sacrificare lo stesso gli animali da macello e non è vero ah sì ecco dimmi qual è la differenza fra vegani e vegetariani e poi una cosa che io ho chiesto in una live di un notissimo disc jockey che non voglio fare il nome per non metterlo in imbarazzo anche perché non mi sembrerebbe giusto ma gli chiesi come posso diventare vegano o vegetariano per non far soffrire gli animali e poi per non far soffrire i miei cani comprare carne macellata ugualmente perché bisogna eh, sacrificare degli animali per dar da mangiare ai cani e ai gatti e con tutti gli animali che abbiamo nelle nostre città cani e gatti veramente allora si mantenrebbero i mattatoi aperti lo stesso ok factory channel buonasera non scrivo nella chat perché altrimenti beh sì quasi quasi lo faccio mm, vediamo cioè, devo avere la tastiera virtuale perché c'è un computer sfasciato questo computer vi parlo con un microfono analogico e del 2010 ma la filmatrice con la quale mi filmo e del 2000 ecco i miei i migliori lutti ban no a ah. vediamo un po si vi saluto a ah, g gk perdone eh, gk io ok factory dicevo Mamma mia, eh, ho fatto la grezza live. Eh. Anna quante persone che ho oggi? Molly poi ecco basta sì eh, se siete cinque ecco fatto vediamo un po se è arrivato qualcuno benissimo allora eh, se volete visto che siete tutti se non mi sbaglio siete tutti moderatori della chat eh, eh, eh, caro nico purtroppo no ho avuto un problema io ho dei problemi a fare le live con il mio vecchio computer e ci ho avuto il problema che non mi partiva la chat a me eh, adesso vi leggo eh, se volete visto che a parte anna adesso ti faccio moderatrice della chat eh, credo che tutti siete moderatori della, e moderatrici della chat avete la chiavetta inglese il nome in blu e quindi se volete eh, pubblicizzare il, i vostri video o i vostri canali scrivete direttamente il link scrivete il link nella chat così si va direttamente a fare click. e questo naturalmente non è che conviene molto a me magari fate click nel link eh, perché io lascio la chat disponibile anche dopo la live quando sarà finita questa live perché altrimenti. In interromperete la, la live per andare a vedere il video. Ma si stava parlando del grande battiato, e così eh, noi ci distraiamo sempre. E dunque, da quanto tempo? Già 18 minuti. E quindi io non ho un canale attivo. Io aiuto il mio amore Nico nel suo canale, ah, Anna. Brava, fai benissimo. Allora, metti il link di Nico nel, nel suo canale, eh, nel, no, nel suo nel qua nella chat. Anna e la mia compagna vai tranquillo. San, benissimo, sono contento per voi. Che bello, mi seguono anche le coppie. Allora, metti il link del canale di Nico qua o i suoi ultimi video. E questo è un canale e una live anche tua Anna, ti ho fatta moderatrice. Comunque, se è vero che siete una bella coppia, Anna e Nico, pensa se ti chiamavi Tina, cara Anna, eravate Tina e Nico e tutti vi conoscevano come Nico Tina. <ride> capito no? <ride> <ride> Invece di essere Anna e Nico eravate eh, Tina e Nico. Nico e Tina. Piacere siamo Nico, Tina. No, grazie, non fumo. ogni tanto quando qualche freddura ci serve no soprattutto di questi tempi che sono così tanto lugubri così tanto tristi sembra che, che, che si sta di fronte alla peste bubonica perché i casi diminuiscono i contagi aumentano i decessi su giù su giù a proposito di eh, decessi è veramente una cosa triste i decessi e sta succedendo di tutto ultimamente pure che io nelle live non rispetto un ordine non riesco mai a poi mi domando come mai le live dopo le vedono poche volte perché non ci riescono a capire un cavolo ecco perché io volevo fare un video o poi ho detto no mi sono lasciato tentare drammatizzare, allora scriviamo qualcosa. aumenta no. I... Ecco qua. Un'altra feriduria, aumentano i decessi. Scritto l'emoji cessi sono aumentati i decessi grazie per quelle due persone che hanno osato mettere a questa live un like e tornando a battiato mi piacevano molto le collaborazioni con alice si sì, ehm... Molto principessa bella battuta no, aumentano idee cessi grazie grazie Nico. mettere like a questa live ma almeno per quella battuta che forse salva tutta la live e, battiato è stato unico io mi ricordo di eh, bandiera bianca eh, ma non mi ricordavo il video perché ero molto giovane quando è uscito eh, però mi ricordavo sul ponte sventola la bandiera bianca poi in quegli anni era anche uscita una canzone eh, bandiera gialla poi non so se era uscita bandiera rossa poi erano tutte canzoni che uscivano d'estate non so sarà uscita pure bandiera nera bandiera rosso nera allora io mi immaginavo che erano delle canzoni proprio fatte per l'estate che sai che sulle spiagge mettono bandiere di diverso colore bianca rossa nera verde E invece no il significato è proprio di una resa di fronte ai nuovi barbari e poi anche c'è il concentro di gravità permanente mi è piaciuta molto le stagioni della la stagione dell'amore melanconica e come dire una canzone di altri tempi poi lui era tutto di quando ballava e fuori sincrono e lui ha saputo eh, approfittare capitalizzare i suoi difetti eh, il fatto che fosse tutto di magro il fatto che avesse un naso enorme, forse il doppio di quello di Barbara Streisand è un tutto un dire: e... aveva una voce molto nasale. allora lui è riuscito a cantare e a ballare in un modo da esaltare quelle virtù che altrimenti sarebbero parsi dei difetti. E così è stato più unico che raro perché usciva fuori dall'universo di quello che potevano fare gli altri cantanti sì sì ma diciamo che ecco siccome lui aveva molta personalità anna anche se era bruttino poi gli uomini non è che devono essere belli poi non è neanche che fosse stato un cefo terribile diciamo più che altro che una persona anche le donne la bellezza è relativa perché se una donna ha tanta personalità non deve essere chissà che bellezza che, che proporzioni avere può anche ecco la streisand è piaciuto è piaciuta ehm, perdon è piaciuta a molti proprio per la sua grande personalità perché si vede un po' scura la la life. un momento perché altrimenti la bellezza vuota per esempio non si poteva esprimere nella sua interiorità marilyn monroe e tutti i Pensano che fosse stata una idiota, una bambola vuota. Un po di luce fiat lutz allora come dire gli insegnamenti occulti powell's leggete questo libro di powell's non so adesso chi lo pubblichi gurdjieff che poi ognuno lo scrive a suo modo gurdjieff però penso che così lo scrivano in molti che Powell è andato nel nell'eremo di gurdjieff in, in francia e ha seguito i suoi insegnamenti e ha visto quanto era duro e inflessibile il maestro gurdjieff nell'insegnare insegnare la sua dottrina bourgeois non era affatto tenero come sembra monsieur Gurjev. bourgeois insegnava che l'uomo in pratica sta sempre addormentato come poi riferisce nei, nelle sue conferenze il suo principale discepolo e allievo o Spensky, e bisognava farlo risvegliare un, un po' come se si fosse ispirato alla dottrina del Buddha. Infatti, ci sono molti insegnamenti di Gurjev o attribuiti a Gurjev, perché lui scrisse ma, ma ma non scrisse molte cose, che in, in realtà sembrano insegnamenti buddhisti. E per Gurjev, anche l'uomo sta sempre addormentato e bisogna risvegliarlo. E il risveglio deve essere brusco per questo battiato scrisse una canzone e cantò una canzone shock in the town qualcosa del genere e poi non ci scordiamo però stiamo sempre parlando di battiato ma franco battiato al secolo francesco battiato in realtà come tutti i cantanti fu un interprete magari anche un cantautore ma eh, soprattutto fu un interprete perché a lui battiato eh, gli scrisse le canzoni un filosofo quindi voglio dire sarà stato sì un maestro ma molti lo prendono come un maestro eh, spirituale e non eh, artistico perché in realtà il, dietro di lui c'era il maestro spirituale allora vediamo un po che troviamo intanto navigo Franco Battiato all'Anagrafe Francesco Battiato, Ionia 23 marzo 1945, milo 18 maggio 2021, è stato un cantautore, compositore, musicista, regista e pittore italiano. Ma la collaborazione che, che fece, beh, Ecco. collaborò con il eh, cioè nel 79. La musica sperimentale. con ecco, l'81 Fece la voce del padrone su apice di vendite, e poi vabbè, si è valso dell'aiuto di numerosi collaboratori tra cui il violinista Giusto Pio. Nella fase di maggiore successo a partire dall'era del cinghiale bianco e il filosofo manilo galambro coautore autore di molti testi dei suoi brani a partire da l'ombrello e la macchina da cucire del 95 collaborazione che non si interromperà mai continuando fino al suo ultimo album ehm... I suoi testi riflettono i suoi interessi tra cui l'esoterismo la teoretica filosofica la mistica sufi in particolare tramite l'influenza di eh, george ivanovich Gurjev e la meditazione orientale il musicista si è anche cimentato in eh, altri campi come la pittura e il cinema e uno tra gli artisti con il maggior numero di riconoscimenti da parte del club Tec tecno con tre targhe e un premio tecno le targhe non so se saranno targhe tecno ecco eh, in pratica eh, manilo sgalambro è nato a Lenit lentini 9 dicembre 1924 ed è morto a catania il 6 marzo 2014 è stato un filosofo scrittore poeta aforista paroliere e cantautore italiano qua vi lascio perché bisogna anche vedere eh, per completo buonasera giorgio scanu bisogna anche vedere per completo chi è che eh, ha composto eh, quindi qua vi lascio il link i temi le canzoni eh, del grande stavo per dire giorgio bracardi del grande eh, franco battiato manilo scalambrona qualentini e che poi non era un filosofo ma ecco disse questo mario sgalambro disse questo E coltivò per conto suo filosofia perché eh, già la coltivava autonomamente mi piaceva il diritto penale per questo scelsi la facoltà di giurisprudenza quindi in pratica un giudice eh, auto eh, autodidatta in filosofia era colui che per un certo periodo dal 95 al 2014 quindi fino alla sua morte ha scritto o ha aiutato franco battiato a comporre molti testi musicali molti brani musicali e, e quindi come dire poi franco battiato ha avuto un esordio televisivo nella trasmissione diamoci del tu del 1967 e, e faceva canzoni di protesta e eh, romantiche ecco qua vi do il il link di wikipedia cioè all'inizio no, non è che nacque come cantante necessariamente filosofico contemplativo e quindi vabbè qua c'è tutta la sua vita che sarebbe musica sperimentale avanguardia colta dal 71 al 75 diciamo che non rivelò subito la sua vena eh, poetica e filosofica almeno filosofica sperimenti d'avanguardia in collaborazione fece molta avanguardia protesta in accordo anche ai tempi grazie giorgio Scano, come vedete io sto ripercorrendo i titoli di wikipedia esperimenti d'avanguardia in collaborazione ancora 71 75 e poi le pubblicazioni per le ricordi dal 75 al 78 e l'incontro con giusto pio il violinista un altro Sperimentatore era Demetrio Stratos degli Area, definito il maestro della voce. Ah, io non ascoltavo mus molta musica italiana. Ascoltavo i Pink Floyd, poi sono arrivato anche a ascoltare Jimmy Hendrix da giovane. E poi ecco, il ritorno alla musica pop 78-79. Con un brano in francese, usando lo pseudonimo Astra i due brani si intitolano Adieu e San Marco, entrambi con un testo in francese. E poi una nuova idea di canzone. l'80 e poi vediamo i cambi di registro su testuali sia musicali il ricorso gli anni del grande successo 81 82 vediamo un po ecco mister tamburino non ho voglia di scherzare rimettiamoci la maglia i tempi stanno per cambiare bandiera bianca non so chi chi sarebbe mister tamburino me lo potete dire voi l'artista pubblicò il suo album di maggiore fortuna critica e commerciale 1981 la voce del padrone il cui titolo richiama il pensiero dello scrittore george ivanovich Gurjev e al contempo rappresenta un'ironica allusione all'anonima casa discografica il nuovo lp viene promosso la rca al programma musicale di scoring e prima ancora alla mostra internazionale di musica leggera attraverso il singolo di lancio bandiera bianca Battiato, presenta il brano sopra un ipotetico palco elettorale utilizzando un megafono è attorniato da diversi eh, madrigalisti atti a cantare le strofe del ritornello il refrain in questione è mutato dalla poesia l'ultima ora di venezia di arnaldo fussinato e rappresenta un esplicito segno di resa nei confronti della società l'autore accusa di essere troppo attaccata al denaro altra canzone altrettanto celebre e centro di gravità permanente basata sulle teorie psicofisiche del filosofo george ivanovich Gurjev eh, inerenti le difficoltà dell'essere umano a trovare il proprio centro interiore indispensabile al controllo delle pulsioni emotive e irrazionali a favore del mistico armeno il cantatore dichiara il vero cambiamento nella mia via il più grande lo debba alla scoperta di gurgev da solo con un'esperienza da autodidatta avevo scoperto quella che in Occidente si chiama meditazione trascendentale, ma nel pensiero di Gurgef vidi disegnato perfettamente un sistema che già avevo intuito e frequentato. Esistono tante vie, esiste Santa Teresa e San Francesco. Quella di Gurgef mi era molto congeniale, una specie di sofismo applicato all'Occidente, all'interno di una società consumistica. Poi la successiva produzione discografica. Vabbè. 1983-1987 usava anche un corno russo. Eh, caro Nico, io sono nato il 26 gennaio 1969. Tu di che anno sei? Anch'io come Battiato ho scoperto eh, da me la meditazione, si può dire perché io da piccolo rimanevo seduto in un qualche in qualsiasi luogo della mia casa e stavo contemplando, stavo meditando, però non rimanevo né interiorizzato né disperso nell'ambiente. Si può dire che rimanevo in una terza dimensione, eh, cioè non facevo viaggi astrali, tutte queste cose che io no, non prendo neanche in considerazione quindi non mi assopivo non facevo chissà quale prodigio viaggio astrale eccetera ma neanche rimanevo a guardare la stanza stavo in uno stato che andava oltre lo, lo stare io 5 agosto 78 Ah, bene sei giovane sei giovane caro nico quindi anch'io ho scoperto da solo la meditazione. Poi ho iniziato a leggere, a guardare i documentari nella Rai. Ho scoperto il pensiero orientale, buddista, induto, oista. Ecco, il Battiato è stato veramente un grande. Un grande e lo rimarrà ancora per molto tempo. Vedo che questa live oggi è andata abbastanza bene. Mi spiacerebbe interromperla qua, però vediamo un po'. Vediamo se c'ho delle incombenze perché è tardi. Sono le 23 e 4 minuti. Ecco, vorrei sapere quanti di voi, visto che mi seguono mi seguite in 5. 4, da una parte c'è scritto 4, da un'altra 5. Quanti di voi eh... Beh, adesso vi devo lasciare, vi ringrazio. Quanti di voi eh, hanno un'esperienza mistica o meditativa? Scrivetelo nei commenti a questo video. Adesso devo tagliare, ciao.